Sono sono amministratore delegato e, e cofondatore di una società che si chiama nome, Orbit, Diorbit noi facciamo dei motori intelligenti da installare sui satelliti per rimuoverli a fine vita. Quindi andiamo a rivolgerci a quel problema eh, di cui forse avete sentito parlare che riguarda i detriti spaziali mio sono sono un il tecnologia che utilizziamo effettivamente viene direttamente o indirettamente dall'utilizzo di, di satelliti o di tecnologia spazio. Quindi noi siamo nati nel 2011, eh, dopo il full break best, eh, siamo quattro fondatori di cui un altro fondatore qui è Renato Panesi che è lì con me che ho conosciuto in Silicon Valley. Eh, nel 2011 abbiamo fatto il progetto di questo dispositivo, nel 2012 abbiamo testato il motore a terra per la prima volta, eh, quindi abbiamo dimostrato che il, diciamo, la tecnologia funziona. Nel 2012 ci siamo anche stabiliti, abbiamo aperto una succursale un'azienda in California, anche se per il momento non ci facciamo una lira, ma intanto insomma, comunque c'è. Eh, però fa ficco, esatto, eh, però come si diceva prima, no? alla, fine, alla fine quello che conta è quello che ti ritorna in tasca, però insomma comunque adesso penseremo anche a sviluppare quel lato quindi nel 2012 abbiamo detto prova del dimostratore nel 2013 eh, qualifica secondo quelle che sono le, diciamo, le, tutti gli standard spazio e una settimana fa abbiamo lanciato in orbita il cervello del nostro dispositivo che adesso sta girando sopra le nostre teste e tra qualche settimana cominceremo a fare i test di tutto il sistema di accensione del motore e del sistema de dell'elettronica di comando e controllo eh? eh, come? Sì, esatto, sembra la fuga del cervello verso, verso l'orbita. Perché c'entro con quello che, che diceva Luca prima? Perché di fatto la mia motivazione personale nel, nel fare questa azienda, eh, oltre ad, a guadagnare abbastanza soldi da permettermi di andare nello spazio pagando un biglietto, eh, è sicuramente quella di avere un impatto positivo eh, sul nostro pianeta. Il problema dei detriti è un problema a cui probabilmente nessuno stiamo pensando, ma lo spazio sta diventando un altro ambiente in cui gli esseri umani si stanno eh, spostando. Quindi faremo business, ci divertiremo, viaggeremo, faremo delle vacanze e via dicendo. E se non cominciamo a considerarlo come consideriamo aria, acqua e terra all'interno del nostro pianeta, presto, molto presto ci troveremo a, a pagarne le conseguenze. Il punto finale, questa è la nostra astronave, tutto quello che abbiamo, è un sistema chiuso per materia, quindi tutta la materia che noi abbiamo qui dentro e tutta quella che noi abbiamo a disposizione per fare le nostre attività e aperto per energia. Di energia invece ce n'è un sacco, magari non sappiamo oggi con la tecnologia attuale come prenderla tutta, ma di energia ce n'è, perché può venire dall'esterno. Quindi tutte le nostre attività che progettiamo sulla terra e non sulla terra dovrebbero seguire un po' questo principio. Cerchiamo di fare in modo che l'impatto che ha sull'ambiente che ci permette di vivere sia tale da non, da non diciamo, inficiare le funzionalità dell'ambiente stesso. Okay? Quindi, questo significa che la nostra biosfera, che noi oggi consideriamo semplicemente come contorno di questa sfera blu, in realtà includa tutte le attività umane. E noi ci stiamo, stiamo esplorando, siamo degli esploratori noi esseri umani, ci stiamo espandendo. Lo spazio è un altro ambiente, la biosfera ormai include anche una parte dello spazio che conosciamo, sicuramente fino alla Luna domani in futuro si, eh, si espanderà ancora di più la, il concetto di biosfera quindi tutto quello che noi facciamo non deve essere fatto per salvare gli alberi ok? quel concetto di ecosostenibilità non è salviamo la natura ma è salviamo la società umana per farlo dobbiamo avere rispetto delle risorse naturali utilizzarle in modo intelligente indipendentemente che siamo su questo pianeta o che siamo nello spazio un giorno tra 100 anni, tra 200 anni ci troveremo su altri pianeti e possiamo scegliere se farlo come cavallette e quindi prendere eh, usare tutte le risorse che abbiamo su questo pianeta trasferirci su un altro usarle tutte e andarsene ci sono diversi film di fantascienza che parlano di alieni cattivi che fanno questo oppure possiamo scegliere di fare in modo intelligente quindi di espanderci in modo intelligente di sfruttare appieno le risorse che abbiamo a disposizione rispettando le risorse stesse, stesse per viverci a lungo termine ecco, di Orbit, quello che io faccio è, eh, va in questa direzione Cerchiamo di rendere lo spazio fruibile a tutti, in modo pulito ed intelligente, in modo, limitando che la concentrazione di oggetti attorno alla Terra non aumenti in modo eccessivo rispetto alla capacità del sistema stesso di autorigenerarsi. Grazie per, per l'aiuto. Allora, io mi chiamo Renato Panesi, ho partecipato alla terza edizione del programma Full Breakfast anno 2009, eh, e una volta rientrato insieme a Luca Rossettini mio collega e amico che ho conosciuto in America grazie al programma Fulbright, abbiamo fondato una startup che si chiama The Orbit che opera in campo aerospaziale e si occupa di progettare e produrre dispositivi propulsivi per il rientro a terra dei satelliti eh, non più operativi, satelliti artificiali che a fine della propria vita operativa spengono tutti i sistemi di bordo e diventano fatto rottami spaziali che orbitano incontrollati eh, attorno alla Terra. Noi vogliamo equipaggiare i satelliti che verranno messi in orbita da ora in poi con il nostro dispositivo per garantire un rientro sicuro e quindi non eh, affollare ulteriormente le orbite operative con, eh, con ulteriori elettriche spaziali. Eh, se siamo riusciti ad, a realizzare questa iniziativa che oggi sta ris riscuotendo parecchio successo, non posso permettermi di dire così, lo devo sostanzialmente al programma Fulbright, il quale il programma Fulbright mi ha dato prima la forma mentis giusta per, eh, per fare startup. grazie al soggiorno che ho vissuto negli Stati Uniti, all'esperienza formativa alla Santa Clara University, al clima che respiravo in Silicon Valley, agli eventi di networking, alle persone che ho conosciuto, alla mentalità che mi stavo costruendo. E poi una volta rientrato, Devo, devo, devo il mio successo anche all'aiuto all della comunità di mentoring, la comunità Fulbright Best italiana che ci ha aiutato a uh, mettere in piedi un business plan solido, ci ha aiutato a trovare fonti di finanziamento adeguate, ci ha aiutato a darci visibilità anche con i media, ci, ci sta tuttora aiutando a crescere. Chiaramente questo percorso è fatto anche di eh, eventi e occasioni di ritrovo come questo, in cui ci troviamo fra alunni delle varie edizioni del programma, ci sono persone dello stile comedy che partecipano, ci sono persone che non hanno mai avuto a che fare col programma ma che comunque ruotano nell'ecosistema delle start-up e dell'innovazione, ci sono persone che vengono per curiosità e vogliono fare application per il programma. Penso che ci sia un'occasione di scambio di idee e di informazioni per tutti, con benefici che vanno in tutte e due le direzioni. Uh, credo di poter dire a nome della stragrande maggioranza di tutti che è un programma che ci ha cambiato la vita molti come me sono andati a cercarselo perché magari erano insoddisfatti di quello che facevano prima o semplicemente stufi volevano cambiare uh, senza questo programma non so se adesso sarei un imprenditore che ha realizzato un'idea un po folle un po strambalata una, del genere quindi io consiglio a tutti di partecipare è un'esperienza unica da un punto di vista umano, sociale consente di, di, di entrare in contatto con un'altra cultura, visitare veramente un altro paese eh, ci insegna un'altra modalità di, di lavorare, di fare business che non è molto diffusa nella nostra cultura universitaria eh, secondo me è un'esperienza da non perdere, quindi consiglio di fare application senza porsi troppi problemi, ma il mio inglese non è adeguato, ma la mia idea non è abbastanza buona, ma adesso non è il momento giusto, è meglio provare l'anno prossimo, perché devo fare questo o quell'altro? No, quindi no, la cella è persa, l'anno prossimo non si sa se ci sarà di nuovo copertura di borse per un'altra edizione del programma, uh, quindi buttarsi, buttarsi, molte volte non è l'idea in sé che conta tantissimo, ma è come realizzarla, è il team che si mette all'opera che conta, quindi provarci, questo è il mio pensiero.